Intanto, eh, grazie di essere qua a Torino, che però è diventata la tua città d'adozione. Sì, sì, vuoi spiegare sì. come allora, mai? No, però, però, no sì. ma spiega dall'inizio bene. Come mai lo spiego perché siamo in tema del libro. Perché la cosa che a me ha sempre fatto. Mi, mi colpisce è la casualità nella vita, che ti, ti, ti, ti si apre un mondo ogni volta. Perché cosa c'è? Allora, non mi guardate così c'entra il circo dei lettori, perché io nel 2018 ho fatto il mio primo capolavoro letterario. Certo. Se ne parla ancora. Sì, e... anche qua, eh, proprio. <ride> e e, e l'ho presentato qua al circo dei lettori, davvero intellettuale, quale io sono. Sì. E questo, nel 2018, io ero un felice single, mm. no? Nonostante fossi molto bello e intelligente, Sì, insomma. però avevi dei ciupismi in giro tu... cosa sono i ciupismi? cioè robe Ma insomma noi single lo facciamo eh. la madre, la futura madre di mia figlia eh, fa una passeggiata in centro per Torino No. cioè io, lui ha fatto una figlia eh? io ho fatto una figlia, lo so e... <ride> e, e, e, e, e mentre fa questa passeggiata invece di prendere via Roma come forse sarebbe più logico ci sono i negozi e Prende via Boggino, che è questa via qua. Taglia in via Boggino e vede una coda vede lunghissima. Vede una coda lunghissima perché io smuole, le masche, Certo. Come poi e dice, ma che è sto pirla che c'è al circolo delle... Ah, pif! Mi ricordo di presentare il libro, cosa facciamo? E lo so mica, diciamo, cioè, proviamo fanno la fila e sono le penultime a essere prese, cioè c'erano cioè, loro, poi l'ultimo e poi tra l'altro oggi ho conosciuto la prima a non essere stata presa. Ecco che magari... La cosa incredibile. Chissà. E eh, qua tra l'altro la che la conosciamo. Eh, non lo so, non lo so, magari potevo fare una figlia con lei, che ne sei vita. Vabbè. E già questa cosa mi sembra seria, poteva dire io rimango a casa, no, oggi sono stanco oppure no, prendiamo via Roma, insomma è la cosa prima. No, si mette in fila, sì. per vedere te. Se mi vedete, la cosa è incredibile. Eh. Stacco... Sacco. Figlio, dopo due no, anni, aspetta, eh, no. che cacchio, cosa sei in ora? No, no, lei insomma, sale no, qua no, in circo? Frani che poi Io faccio, le, anche perché ai tempi c'era, non so se c'erano addirittura due, due, due sale, ma insomma sta di fatto che... Era, rimaneva, prima la, pandemia, era prima della pandemia. Era prima della pandemia, siamo nel 2018, insomma poi facciamo la, il firmacopie e non avevano i soldi, era, era, era, era una Nabila... Eh, dice: Ah, no, peccato. Volevo comprarle L'amica dice: ah, Guarda, ho giusto i soldi. Tutta per... cagno, proprio tirannosauro. No, io bacino. avrei fatto il signore. Vieni, eh, eh, no? eh, invece... insomma, lei compra. Qualcosa, ci conosciamo. Io ho detto. No, lei si chiama Nabila perché il padre è tunisino, però... Ma è venuto coi barconi? No, no, no è l'unico tra l'altro... No, no, non lui è tunisino, stato passato no. da Palermo, insomma, mm. perché poi un'altra cosa è che ha lavorato in un ristorante negli anni Ottanta che abbiamo scoperto che era erano pochi isolati da dove che abitavo io. Insomma, la vita. Vabbè. E insomma, io Nabila, ora io lo conosco, però per la prima settimana dicevo Ehi, tu, senti, perché non sapevo, Nabila è un nome difficilissimo. E lei mi dice, come ti, io dico, come ti chiami? Lei dice, Nabila, io... Eh, dico, Nabila, insomma, la sera la cerco su Instagram, però Nab, Nab, Nab non capivo, Nabila non mi ricordavo. e insomma mm. ha detto, va bene, niente. Poi lei mi scrive dopo qualche giorno e, e nasce lei. Emilia, che vive qua a Torino. Ecco che bella storia. Che storia poi naturalmente vogliamo dire che sarà un tocco di figa spaziale perché adesso tutta sta roba il colpo di scena <ride> il colpo di fulmine eccetera sembra no, un è, ragno non è brutta non è brutta <ride> vabbè, vabbè che vuol dire? eh no vuol dire vuol dire vabbè stai fatto che comunque una bella ragazza poteva prendere la parallela e questa cosa mi ha sempre impressionato io ho vissuto a Londra negli anni 90 ho fatto la classica esperienza londinese che poi in, po che era, in che parte no, non sono sto vi sto raccontando perché insomma c'entrano col libro ero andato, è andato là a imparare inglese. che non hai imparato? E, diciamo il mio inglese è posted with saliva <ride> che tradotto in palermitano è attaccato con la sputazza cioè proprio non, non mi entrava, infatti poi sono tornato in Italia e ho detto niente, no? Cioè, no. mia madre era disperata perché mi ricordo che tornai e c'era il film eh, eh, Surviving Picasso mm -hmm. e mia madre dall'alto dei miei quattro anni a Londra, mi disse ma cosa vuol dire? E io, Bob. <ride> Allora, però hai imparato parte. a sturare le docce. Ho, stura, ho imparato a sturare le docce. Cioè Infatti il re... protagonista di questo libro, che si chiama Arturo, eh, è uno che, che sa fare poche cose. Però tra cui stura le docce, il re delle, delle, delle docce. Ora, tutto questo però, la tecnologia delle docce, perché l'altra volta mi si è bloccata la doccia, ho detto, ci penso io, e, hanno, e la tecnologia è cambiata, quindi non ho, non ho fatto corsi di aggiornamenti. Però, se io, avessi, io mi ero innamorato di una ragazza spagnola, se, se non fosse stata finanzata <ride> ci sarebbero finanziati, mi sarei trasferito a Madrid avrei detto mamma la donna è la mia vita Vabbè, fatto... ma è tutto così piff eh. cioè, ma è non tutto è che... così però questa cosa a me mi mi, mi cioè, è, è, allora il passaggio successivo qual è? che la verità è che non esiste l'anima gemella esisto... ma ma sai che sei Galimberti sì, siciliano? Eh, esisto, esistono le Anime gemelle, Pieno. sì, Eh, certo, è il, è il momento, è il momento, che, il posto perché che fa magari, esatto, perché magari io posso inconoscere una. Io se avessi conosciuto una Bila, eh, non so, dieci anni fa non avrei fatto dei figli perché dieci anni fa era impensabile per me fare dei figli è ancora, vero? soltanto. 40 anni. Eh, certo, Insomma, un ero, bambino, esatto. che eri appena sviluppato le prime polluzioni eh, notturne. Esatto. Vabbè. Allora, perché parliamo di tutte queste cose? Perché questo libro, che è, tra l'altro è un libro che fa anche molto ridere, eh, racconta proprio, proprio questa, questa storia, cioè parte da questo presupposto che il protagonista, questo Arturo, abbastanza sfigato, che in qualche modo ri ricorda l'autore del libro, <ride> Grazie, ottima scelta eh. al <ride> eh, Questo Arturo, insomma, cerca l'anima gemella e viene coinvolto in un progetto eh, che fa capo ad una app. Una app eh, che, ti, eh, che attraverso l'intelligenza artificiale e l'inserimento di tutta una serie di dati personali ti dice quali sono le tue sette anime gemelle. Quindi lui va a cercare in giro per il mondo, neanche per l'Italia, per il mondo, le sue anime gemelle. Esatto, però il fatto che esistano tante anime gemelle, secondo me, non smiduisce la, una storia d'amore, anzi, secondo me è più romantica, certo. perché tu stai insieme a un'altra persona nonostante... cioè certo tutte le, le possibilità magari io sono, cioè, sono meno anima gemella di, di un altro no? e certo. questa cosa secondo me è... quindi lui va in giro per, per, per il mondo a cercare quest'anima gemella facendosi tutte le mh, pippe mentali ma se io Sì, lo... ma non combina niente no, vabbè non lo dire, non ah, lo no, dire. <ride> la prima anima gemella si chiede ma in realtà poi c'è, vabbè, non facciamo il fine. Il finale non me lo raccontiamo, giusto? Eh, si, si fa le domande tipo, ma se io incontro la prima anima gemella, poi le altre sei le devo incontrare, se mi trovo bene con la prima, incontro anche la, le altre, cosa, cosa fareste voi? Eh. Se, se, se uno, io non so, se, se, non so, non sapere cosa fare, entrare nel panico, perché paradossalmente il fatto di sapere tutto sulle persone, è come dire, Fai un gol a porta vuota, però mi metterebbe anzi perché c'è la porta vuota e quindi tutti si aspettano un risultato perché è facile. Invece, proprio, proprio perché no, però troppo... io penserei, cioè, faccio scarico questa app, mi dice ne provo tre, alla quarta è quella, e mi fermo. Ti fermi? Cioè no, tu ti sì, fermerei. Penso di fare altre tre e se gli altri sono più anime, eh, madonna, gemelle. Ma questo è proprio da pif, sì, cioè, se, en... però allora allora entrare in tutto questo, in tutta questa cosa, alla, insomma, entrare nel forse non lo vorrei sapere, però insomma, questo è il libro. Possiamo andare via. Abbiamo finito, male. no? Poi, ovviamente. <ride> Poi lui è un citazionista. Sì, è un t eh, questa è una cosa divertente che secondo me è tra l'altro anche bellissima, che però penso sia roba tua, cioè proprio tua tua, una tua fissa personale. No, questa è una, una fissa che vorrei avere, ma io non ho memoria e quindi non me ne scordo tutte. Anche eh, se e allora la cosa... come lei, perché sono troppo azzeccato. Eh, eh, eh. Sì, ho cercato. Colassi celebri, <ride> No, in realtà c'erano alcune che mi, mi innamoravo così tanto. Che poi scrivevi il pezzo. la storia per, perché ci sono alcune. Perché la, la citazione mi piace, perché è un'esperienza di vita che qualcuno condivide con te. Ma certo. E questa cosa, poi certe volte dicono tutto il contrario di tutto, poi la devi personalizzare. E, però ci sono alcune molto, molto, molto, molto belle. Io non, non me ne ricordo nessuna io in molte no, ho esempio, una del mio collega scrittore Ermanesse <ride> che non so se è venuta a presentare i libri qua diceva una cosa che perché poi in realtà questo allora, la mia crisi oh, la, guarda per esempio il primo eh. Mark Twain preoccuparsi per qualcosa è come pagare interessi su un debito che non sei nemmeno certo avere, che gli devi dire a Mark Twain? Eh, ma, che, eh, che gli devi dire? Non so, non eh no deve, infatti so. grandi no, Ermanesse diceva e che ogni, ogni storia d'amore ha la sua tragicità ma non è, questo non è abbastanza per smettere di, di, di, di amare questa cosa è, un, è, un, è, un, è un vero perché io ho vissuto le, le storie d'amore un po' come un problema ma tu sei un problema forse per questo cioè, nel senso che poi sono dei problemi nel senso che la vita cioè il problema non, hanno, fanno le app per farci incontrare dovrebbero fare un'app per, per continuare avere sì. rapporto, questo, perché in relazione, cioè vivere con un'altra persona è difficile. Ma sai che cosa leggevo? Leggevo che eh, in realtà nelle storie d'amore l'importante è la narrazione, cioè fin, dura, fin quando dura la narrazione nella coppia, cioè io ti racconto di me tu mi racconti di te, la coppia funziona, poi a un certo punto quando hai finito di raccontarti, eh, non hai più niente da dire, quindi finisce la storia d'amore. E, e, e quindi può essere che magari ti innamori o guardi qualcun altro magari non tanto per il sesso quanto perché ricominci a, a narrarti perché l'inizio è sempre bello è tutto eh, magico sì, ti allora. devi raccontare Insomma, è un gran cassetto. Però, quando cosa sei grande della... come me, di nuovo da capo di... <ride> riassunto delle puntate precedenti eh? che due palle e pa lì partono i, ga i gatti. di amore dei gatti. <ride> no, la verità è che è difficile, la, la, la storia d'amore di è difficile, eh. e, e io confesso che, che l'imbarazzo di presentare questo libro. È che non, di solito ho fatto sempre film o te programmi televisivi o, o libri accusando qualcuno. Indicando il dito, stavi all'opposizione. Non, non, all non, non c'è la mafia, non, non ci sono non alcori, ci sono non istanze non ci sono sociali. E questa cosa un po' mi Anche perché sono l'uomo meno romantico del mondo, eh, ho Sai un che libro. non stento a crederci. <ride> sì, non l'avresti mai detto, e perché un'altra cosa, faccio delle considerazioni a qualcuno e va dire, vabbè, ci sei arrivata 50 anni perché, per esempio, una, una storia importante che ho avuto è, è, è, stata, è, è finita perché ho capito che per me, io non, non dicevo ti amo, perché per me diceva, cioè, stiamo insieme. Ovvio. E ti dire, ti amo. Se te lo diceva lei, tu dicevi idem. S sì, no, esatto, <ride> esatto. Questa cosa, le donne, mm, non, non apprezzano sta frase, non c'è bisogno che ti dica ti amo. Invece il, il problema, appunto, Il problema non è conoscere persone, il problema è, cioè, è solo l'inizio di questa cosa. E quindi questa, tro, cerco, ho un po' l'imbarazzo nel parlare di... Infatti a un certo punto parlerò di Totorino così, ma che c'entro? No, perché do, ho bisogno del nemico. No? Da Beh, però è bello, perché ti sei misurato con una, una cosa sì. che è nuova per te, no? Sì. perché comunque c'erano sempre dei racconti, parta, partivi sempre da, da dati Dai, fatti, di realtà. Sì, il primo libro prendevo in giro, criticavo la, la, la, il modo di essere religioso di, no, di noi italiani, che è un po' tra l'allero tra l'allà poi non sono un romantico. se tu sei religioso dici ah io ho incontrato la, la mia donna perché Dio ci ha voluto così no io non sono neanche religio. al massimo tocco l'essere agnostico c'è, non c'è boh, parliamone questo è il mio approccio quindi per me due persone che si incontrano non, non è vero. Dio e allora Dio. come mai ti sei imbarcato in un'impresa così? ma infatti me, me, lo, me lo chiedo pure io ma perché <ride> lo scrivo questi libri? ma perché mi faccio prendere all'entusiasmo perché ho scritto il primo libro il primo, la, la Training, mi sono giustificato la Feltrelli, Gianluca Foglia mi chiama e dice scriviamo un libro e io ho detto ah sì faccio il titolo: le quinte delle Iene la paraculata sì. e lui ha fatto no facciamo un libro vero, un racconto vero e allora mi è venuto in mente quella storia delle, delle... poi mentre stai scrivendo dici ma chi me l'ha fatto fare ma è difficilissimo scrivere un libro poi esce e vedere gente che ha il tuo libro in mano mi commuove sì. oggi ho fatto il giro delle, delle, delle librerie minori no, no questa è una libreria posso parlare bene no comunque a parte che Torino è mi dicevo qualche anno fa che era la libreria la, città, la seconda città dopo Parigi con più librerie per in città è una cosa certo il numero di bar che ci sono a Torino <ride> supera le librerie anzi o riciclaggio di uno sporco non è possibile perché ci sono un sacco di bar, poi per i parametri palermitani, alcuni un po' costosini. L'altro ho penso un cornetto e una, una spremuta a 7 euro. Beh, abbiamo... Ma a Milano molto di più? Non lo so. Ma per farti capire, i parametri palermitani torinesi, ha detto un cornetto o la crema? Lei sta prendendo uno, ha detto no. E ho detto da Palermitano, quello grande. E ho detto, questo è quello grande. <ride> E ho detto, ma quello piccolo, qual è? Quello. Ma una cosa... capisci la pesantezza? <ride> Porca miseria. Ma eh no, mi devo abituare, perché io ormai sono un torinese. Poi, allora, per, per essere un buon turinese, devi parlare male di Milano di Milano, non da Milano, non volevo... <ride> <ride> e per, devi dire, appena criticano Torino, devi dire: noi abbiamo inventato i Grissini, il cinema, la TV, la macchina Macario. La? Macario, Mac è stato Macario. Macario. <ride> Macario, Macario. Poi, la cioccolata, i tramezzini. Ogni volta aumenta sta lista. <ride> la radio, però Milano ci ha fregato tutto. Questa è la chiusa. Compresi i tramezzini. Io direi, scusate, la nuvola del bar. Lavazza. No, no, la nuvola. È... Ah, la nuvola di Gigo poi il sangue si ferma perché non riesce più a passare, però quello devo dire è eh, buonissimo. E... Eh. e poi, a parlare male di Milano, ho detto questo. No, poi ha, ha torronato tutta la cena su come posteggiamo noi in no, centro. Dai, scusate, scusate, non c'entra niente col libro, però siccome sono, sono un torinese, No, cioè, non se, sento le nese, abiti a Milano. Quindi, no, ci non sono sempre. delle strade a Torino dove si lasciano le macchine in mezzo alla strada che secondo me se a Napoli direbbero no, è troppo, è troppo. <ride> Cioè, tutto perfetto, tutto rigidissimo, però la macchina in mezzo alla strada. Ma neanche a Palermo, eh, ma perché non, possi non possiamo posteggiare? E quando lo dico a un torinese, non è che dice effettivamente dico ma vabbè, ma dove posteggio? Cioè, è una cosa che non ha senso. No, ma perché prima mi dice no? Perché voi posteggiate in mezzo alla strada, ma non dico, ma dove posteggiamo in mezzo alla strada? Eh, tu ne negano, poi dico là. Ma no, perché non avevo capito, per esempio, da ha i fratelli Mars c'è cioè la striscia di mezzeria e eh, noi posteggiamo a cavallo perché lì non puoi posteggiare. Neanche. Ma non capisci che non ha senso? Ma però... cosa vuoi da me? No. Ma ti sei trasferito a Torino? E Io praticamente no. ormai si allora. mi sto adattando Vabbè. e poi... Aspetta, c'è un'altra cosa che stavo dicendo su... che una volta mi hanno detto questo non c'entra niente col libro però ormai tutto ciò allora che... Un... perché me l'hai fatto è infatti... leggere? No, e chiudo, no, perché è tutto collegato libro, circolo dei lettori, e... Nabila, Emilia cioè per me è tutto collegato che una volta Nabila mi dice e ti faccio assaggiare la granita e io dico vabbè la granita di Torre eh amore di cosa stiamo parlando? ma guarda ero, non volevo non gli dovevo dare soddisfazione <ride> ma è clamorosamente buona ah, perché eh. noi le cose quando le facciamo le facciamo bene. bene tra l'altro posso, posso dire qua l'abbiamo inventata noi di Torino la granita <ride> Diciamo, poi la Sicilia se l'ha rubata in corso Reggio Parco. Dov'è quel posto? Però, in realtà, Arturo, in qualche modo, se, se io non ci ho Arturo pensato il protagonista. Perché il protagonista. In realtà non ci ho pensato, però, ci poteva stare si poteva innamorare un ragazzo di Torino e avrebbe inventato perché la fatica di, di, del povero Arturo è che. Vai in, va in Svezia e cerca di vedere... No, allora perché eh, se no eh, la gente poi non capisce perché non l'ha ancora letto e lo, lo leggerà perché poi oltretutto costa anche poco, quanto costa... Ma non è che hai dato 18 euro, però... Ah, forse... vabbè, no, dai, 18 euro, ah, A Torino a Palermo, mettono in faccia 18 eh, euro. Adesso perché a Palermo non hanno 18 euro per comprare un libro. Ah, ma lo spegniamo per soldi per mangiare. Comunque, insomma, in questa app, no? che secondo me lui questo libro l'ha scritto perché poi vuole farci un film. Ovviamente, ma io scrivo ma solo sicuro, soggetti di film. Certo, perché la cosa è che io scrivo un libro. Perché questo qua, questo Arturo, eh, va a cercare questi anime gemelle. Ma va in Svezia, in Groenlandia. Quando sono arrivata in Groenlandia ho detto sta merda che adesso la fa andare in Groenlandia perché io so già che adesso aspetta il produttore che gli paga. Ma è il libro, in è il Groenlandia. <ride> non posso cambiare. Quindi va a cercare e, e si deve adattare tutte le volte i costumi e, e alle mentalità eh, di queste donne che vivono in posti diversi e anche sì, quello è divertente che non c'è bisogno di andare molto lontano c'è una, una città che si chiama Siena ecco che inizia con Siena che incomincia con Siena e lui si innamora, dico, si innamora una delle sette anime e, e, e Silvia è da Siena e quindi lui va a Siena solo che Siena è un mondo parallelo perché tu non ti finanzi con, con una di Siena ti finanzi con una di Siena e la sua contrada sì. e lui il protagonista essendo un pallista clamoroso perché non, quasi come se non avesse un'identità che tutte le volte se la deve costruire rispecchiandosi sull'altra persona sulla donna che deve conquistare si inventa delle cose assurde e a volte non ha la fantasia quindi racconta delle trame che sono prese da dei film tipo dai ponti di Madison County esatto <ride> Dicendo, ah, perché un mio nonno mi teneva sulle ginocchia e mi diceva che essendo malato in una contravaiola, era para, para, la trama vabbè, la trama di, che l'avevo letto tipo, l'avevo visto il film un, un giorno prima. Ma eh, certo, scritto, ma lo ma so perché tu cosa. sei come le casalinghe di Voghera quando aprono il frigo che fanno le polpette, mettono tutto. Quello, tutto esatto, avanti, no? Tra l'altro, cioè. ti dirò di più io, tutte perché sono andato, va in Grolandia, perché io ho fatto, facevo, facendo il programma Il Testimone e vado in giro per il mondo. Ho detto: se il programista deve andare in giro, per il mondo va dove sono andato okay, io. Così, cioè... Ma a certe volte proprio andava a rivedere la puntata perché non mi ricordavo. Io ormai sono il re dei, dei Ma quindi, scusami, in Groenlandia ci sono i buoi muschiati? Sì? I buoi muschiati? Non l'ho mai visti però esistono. esistono. Perché vedi le, le pellicce? Ah, Poi ci dire. sono, vabbè, no, è, però è, è paro, nel senso è tutto, sono andato in un posto dove ci sono 50 persone sperdute in, ci vai in, che quando è inverno è, de, è tutto ghiacciato, cioè tu arrivi, c'è una scaletta e C'è un una primo, scaletta dove? Per salire nel, cioè tipo quando vai a Lampedusa che arrivi con la barca, mm, sì. ah, e quella okay. è l'entrata del paese poi c'è un, una palazzina di un piano, un piano terreno in realtà e c'è un supermercato, ma questo è un quarto di questa stanza e questo è il supermercato vendono le camicie, il mangiare, tutto. poi c'è una posta che è pure banca, basta, cioè, quello è il centro commerciale del paese. E lì, cioè, tu, io ho detto, ma se, se, tipo, visto che siete in 50 e siete sperduti, uno può prendere tutto il latte, no, farà la, no, no prendevo tutto, non gli frega niente, e, e, e vivono in 50 là. E, e, c'è cioè, una scuola, la chiesa, un cimitero, fine. E poi c'è il Quindi, un'esperienza che, cioè, non potevo abbintarlo in Groenlandia se non ci fosse no, certo, Certo, certo. Però a me è la cosa che mi ha fatto più ridere in assoluto Beh, Svegliamola un, po un pochino, che a un certo punto lui va a incontrare un'anima un gemella a Lecce, che fa la cantante, sì. quindi assiste a questo concerto e questa è, è abbastanza stonata. E quindi c'è tutta la sua riflessione sul fatto che come si fa a innamorarsi di, di una persona che magari è anche bella, affascinante, ti piace, però non ha talento e vuole fare la cantante ma no, questo devo dire che è il mio, mio cruccio nel senso poi magari sono esagerato ma una volta eh, vabbè non posso dire i nomi però con, con Fabio Fazio ah. ho detto ah mi piace tanto quella ragazza poi vado a vedere su internet sulla pagina Facebook che lei mi ha detto ah io ho la passione per il canto voglio fare la cantante io ho detto figo mi piace perché io ma poi no, perché io poi parto poi me lo dici eh perché... no poi dovevo, io non posso no non è famosa perché ma era della redazione no ah perché poi io una cosa che metto nel, film, nel, nel libro che, che conosco una ragazza Tipo io sono di, di Lecce E io mi già penso Vabbè posso comprare il carnet di Trenitalia Faccio Roma Cioè mi proietto come se avessi No capisci Cioè questo libro è una lunga seduta d'analisi Fossi andato in analisi meglio, Non avresti per... rotto i coglioni <ride> a noi capisci? Però è <ride> capitato Insomma mi innamoro mi, mi piace tanto Vado sulla pagina Facebook Sento i suoi concerti un eh. disastro eh. Come, si e come si fa? come fai a stare con una persona che crede di essere brava a fare qualcosa non lo è e tu cioè, dovresti finanziarle e dire certo ma perché non fai la manager dei cantanti? <ride> cioè, è brutto cioè, se io non, cioè, non, non, non stimo improvvisamente una persona non riesco a starci eh, ma no ma certo però c'è qualcuno che mi, mi ha detto che sono esagerato no no io sono come te cioè, non puoi, non cioè, perché puoi. il compagno deve sostenere, ci deve credere. Sì, quindi... però è pieno di artisti incompresi che non li comprendono perché non c'è niente giusto, da capire. Sì, cioè. Non è per una ingiustizia <ride> divina, per una giustizia divina. <ride> sì. E quindi lui, vabbè, questo ci sono bruciati, mancano altri sei. <ride> però, insomma... È... Vabbè. No, e poi un'altra cosa che mi ha fatto ridere è che Arturo ha la tendenza alla carrettella. Voi sapete cos'è la carrettella? Noi non lo sappiamo, da piemontesi. quindi puoi no, spiegare. Vabbè, non lo sai cos'è la carretella? No. Qualcuno sa cos'è la carretella, forse? No, no, che lui ha sempre questa... La carretella è, me l'ha spiegato, un attore di, di un posto al sole. Mm, quindi già una roba... Ti prego... <ride> no vabbè no perché perché ho fatto una puntata per il testimone la... tra l'altro io faccio una parte in un al sole bene hai fatto bene a dircelo che già non lo vedevamo adesso <ride> no, proprio ti prego se prego. incontriamo click ti è cioè. Rai no, 3 no non è vero molti lo vedono perché no, è incredibile la vera cosa la ver il vero mistero no, e della fede se esiste così tanto vuol dire un che un al sole su Rai 3 questa cosa clamorosa eh, questa ci sì, senta sì. su Rai 3 perché no ho fatto una puntata e poi ho chiesto uno di fare il cameo e, e, e c'è l'hotel no il bar Vesuvio il bar del c'è una puntata in cui entro e dico un chinotto Bene. bellissimo e ho conosciuto un attore perché molti sono vengono dal teatro e, e dico la carrettella è quella la, che tu cioè l'attore c'ha tutta una parte e poi sta prima di andare via fa una battuta finale per, per, ah, per cogliere l'applauso che è una cosa odiosissima perché Romini un po' è il... Arturo che ha questa questa amante delle citazioni sbaglia eh, soprattutto con Olivia che è un altro personaggio importante del, del racconto perché non fa parte delle sette anime gemelle però lui sente qualcosa quindi lui fa la citazione giusta, tutto perfetto e poi... Ah, perché lui vabbè perché, ma non raccontarlo perché tutto complicatissimo, dice, se no guarda in che stato perché già... la, lei lavora alla mensa guarda, bastava lui, una terapia breve di qualche minuto. lui mese, paga, mese. paga sempre col beige la invita a cena la sera e lui fa la citazione giusta, eh, mentre sta andando via dice cioè, comunque questa sera, eh, questa sera a cena pagherò in contanti e se ne va, pensando okay. però questa cosa ha pensato che volevo pagarla, eh, insomma cioè. è la carrettella, ecco, io... però la carrettella funziona, invece lui fa delle carrettelle che non, che non funziona. funzionano, che è la cosa peggiore, la carrettella non funziona è la cosa peggiore. Vabbè tu sapevi cos'è la carrettella, no, gli no. attori... Ma no, ma perché io non sono... Un no, è proprio, di più teatro. una cosa di teatro. Eh, e, e quindi e, no, però a un certo punto eh, c'è anche il Gianfranco che è quello che si è inventato l'app sì. che spiega in sintesi come vanno le storie d'amore a pagina, mo te lo dico Sì, me lo sono segnato aspetta ma 210 mi ha detto quando è arrivato mi ha detto stamattina ho messo la sveglia per finire il tuo libro Eh, ma certo Così, perché io dovevo che ehm, non mi tempo le da perdere allora dice, allora si rivolge ad Arturo e gli dice «Ma perché vivi il rapporto amoroso come fosse un problema? I, tuoi occhi I suoi occhi sembravano sinceri, forse per la prima volta da quando ci conoscevamo». E dice «L'amore è un fatto della vita ed essendoci degli esseri umani in mezzo, porterà inevitabilmente delle discussioni, delle incomprensioni, dei litigi, delle riappacificazioni, dei compromessi e delle rotture. Fa parte della vita. Vivere un rapporto d'amore come un problema vuol dire vivere la vita come un problema. E ti dirò di più, Gianmaresi che è il cognome. Puoi pensare di trovare un equilibrio, una serenità con qualcuno, ma sappi che non potrà essere per sempre come vorresti tu, perché la gente cambia, cresce e cambia. Oggi stai con una persona che tra dieci anni potrà essere un'altra, o forse tu sarai un altro e forse non vi prenderete più magari se l'avessi incontrata dieci anni dopo o prima non ti saresti innamorato o lei non si sarebbe innamorata di te e tu cosa puoi fare vuoi protestare vuoi lamentarti perché i patti iniziali non erano quelli non rimane che lavorarci sopra fino a quando ha ancora un senso e se il senso non c'è più non hai perso del tempo se è stata una bella storia d'amore vivi la vita invece di chiederti continuamente cosa c'è dietro l'angolo o peggio ancora cosa ci sarebbe stato se avessi girato quell'angolo ma puoi vivere così mentre passi il tempo a ragionare sul perché sul per come, nel frattempo, la vita sarà finita. Ecco, eh. è tutto quello che ho capito a 50 eh. anni. C'è cioè una pagina e mezza. <ride> proprio, eh? Eh, so. <ride> Potevo scrivere solo questo. Ah, tu ce l'hai capita a 50 anni. Sì, eh, tant'è che ho scritto un libro, sì. e ho dovuto scrivere tutto un contorno perché una, una, una paginetta <ride> non aveva senso. Però è così. Cioè, Sull'impermanenza delle cose. sì. Nel senso, che questa è una cosa che è una cosa banale perché tutti ce lo diciamo, però la, la difficoltà è farlo, praticarlo eh sì. nella vita, ma poi non ti viene in mente di dire: ma io sono stata con quello lì: cioè, io sì, mi diciamo, sono innamorata di quello perla. <ride> Non ti viene. C'è qualcosa di rapido. <ride> no, no. no non, però, però invece in quel momento lì era giusto che ti innamorassi di quella sì. persona lì. E, ed è stata anche bella quella storia lì, in quel momento lì. Poi dopo magari è un'altra storia, è un'altra ancora. E, e quindi... Però col passare del tempo, eh, adesso tu sei ancora giovane, ma col, col passare del tempo poi no, ehm, cioè non sei più portato per i compromessi, mentre se, quando sei più giovane dici va bene, ma adesso poi cambierà, vediamo, c'è tempo. Quando sei più grande non ce l'hai più quella roba lì, non ci credi più nel cambiamento sì, vero. Però come, eh, però, come dice Gianfranco, Gianfranco ma però anche bene così va bene così cioè, tutto va bene poi appunto poi bisogna provarci no. bisogna provarci per questo dico cioè, però quando poi finisce comunque e eh, finiscono tutti e Hillary eh, eh, esatto. cioè magari anche loro avevano cioè, stavano bene si amavano sì, era... a posto sì. avevano interessi in comune la Roma i Rolex le borse, le borse di Gucci poi così. improvvisamente eh, c'è stato un crash e ciao è finito sì. No, non ci, non, neanche i ricchi piangono, diciamo. succede a tutti. Diciamo eh. che l'amore su questo è trasversale, sì, nel senso sì, che sì, non sì. È... Certo, i soldi complicano probabilmente. Non o lo migliorano, so. non dipende, perché se ci sono delle coppie che fanno fatica a tirare avanti, ti assicuro che no, anche quello non aiuta. Eh. No, è vero, è vero. No. <ride> è vero. <ride> nel senso che, che con i soldi si piange con un occhio solo, ecco, ah. eh, <ride> tendenzialmente. Però è, vero, no, è però veramente situazione. per questo, e questo lo dico, lo brucio, dare una definizione all'amore è, è inutile, perché così ci sono tante così, chi mi avrebbe dovuto dire che devo qui a, a parlare dell'amore, eh, io, io scusa, poi che... posso parlare di dottorina così, giusto per ritornare il pif di una volta, <ride> cioè, che, e, e ci sono così tante variabili che io appunto a 50 anni dico, vabbè, oh, mi arrendo, intanto hai fatto una figlia bellissima una figlia bellissima purtroppo femmina eh? perché perché il primo giorno dell'adolescenza lei dirà papà e il primo giorno dell'adolescenza io dirò non ne so niente parla con mamma perché io non capisco niente questa è la prima cosa ah, che ho bene. pensato quindi già ti sfili mi sfilo poi le adesso ho due anni e ti sfili già adesso no non la ti sfilo no però io la chiamo solo Emilia perché così ne entra in testa il fatto che entrare in convento <ride> e quindi dirò parla con la madre superiore, io non so niente. <ride> Però siccome non voglio passare con, per un papà, no per vuoi essere, un papà, perché esiste il convento lo a lei? cioè Le faccio vedere la mappa. Del, sono Pensa come sci... sono contenti i tuoi genitori, mi raccontavi sua mamma fa molto ridere. Sì. No, vuole la foto del giorno, ci cioè, vuole una o più foto di Emilia. Quindi io certe volte non ce la faccio, sconfesso che faccio una foto con la parete blu, poi una foto con la parete bianca <ride> e, le, e così le spaccio per due momenti diversi, in due giorni diversi, perché lei sta a Palermo e quindi questa cosa che cresce non, la, non può sopportare, quindi, ma la cosa fa Emilia? E tu, eh, Emilia ha mangiato, ha fatto la popò, ha fatto questo. Detto questo, eh? volevo proporre è che il circolo de, che del lettore è così bello che mette... Siccome per tornare al discorso della casualità, mm -hmm. per farvi capire che non è una cosa solo mia, c'è qualcuno disposto a raccontare la, una, una storia d'amore nata per una apparente, evidente casualità? casualità. Anche da voi dall'altra parte che avete, voi poveri dall'altra parte, <ride> non c'è neanche riscaldamento. Proprio, Ehi, Pensateci, andiamo avanti, però pensate. No, io eh, ho letto tu, di, di questa. Tu, no, tu io, puoi raccontare una, un fatto della tua vita? No, ti racconto di questa tipa qua giapponese che ho letto in questi giorni. Che adesso sui social, ahimè, abbiamo visto anche la storia delle iene complicatissima e dolorosissima. Comunque sui social spesso ti innamori perché ti innamori magari di persone che non esistono, no? che si spacciano per altro. Questa tipa giapponese. Eh, si innamora di uno che le dice che fa l'astronauta e che sta, l'hai letto? Nella stazione spaziale internazionale, cioè praticamente con la Cristoforetti. <ride> e, lei, <ride> e lei ci sta, eh, lo segue, fa dichiarazioni d'amore, scrive mail, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto dice, ma io non ti voglio assolutamente... <ride> e lei dice, ma io ho bisogno di tornare, ho bisogno... Di un razzo, <ride> per avere un razzo, devi darmi 30.000 euro. E sta poveretta sgancia 30.000 euro perché l'altro la convince che l'unico modo per staccarsi dalla stazione spaziale internazionale e venire sulla Terra è prendersi un razzo. sai non c'è il Flixbus lì e tutti e tre così. E l'altra paga. E in questo articolo che leggevo diceva che molti si inventano di essere dei viaggiatori eh, di fare i rappresentanti quindi sempre in giro per il mondo che hanno difficoltà a tornare a casa perché magari non hanno liquidità e quindi si fanno dare i soldi e... è, un, è un segnale drammatico nel senso anche forse una carenza di, ma di scherzi, amore ma di... poi è anche vero che quando sei innamorato eh, il tuo amico ti aiuta perché è lucido io ho, io ho amici che sono di Ottimi consiglieri, infatti, un amore, lucidissimi. È. Però poi quando il sono innamorato, allora fanno, fanno delle okay. minchiate che E dice, ma tu non eri quello che mi aveva dato dei consigli. Eh certo, Perché ma è la verità così. è che quando tu sei coinvolto fai delle minchiate, sei un povero idiota. Come dice Pavese, le strategie le, le usi soltanto se non sei innamorato. Esatto, Pavese è uno scrittore che è per Trinelli, credo. Non, non, ma l'hai citato sì, tu, ah, babbione. Sì, ma... <ride> sì, le strategie amorose le adatte, le, le, le, le, le, le, le, come io diceva Pavese, le... Sì, le agisci, le, le, le, le, le, come diceva Pavese, adesso te lo dico Eh, non eh, eh, ma eh, mi hai studiato scritto, Pavese no, Ma no, l'avevo scritto, già, che mi cacchio Però vuol dire quello, cioè le strategie sì. le fai quando non sei innamorato Esatto, eh. e quando sei innamorato non c'hai tutte queste strategie Fai, le, tipo, ff, sbagli i tempi, sapendo di sbagliare Tipo quando lei, pensi di aver fatto una gaffa con la, con la ragazza, con il ragazzo e vuoi chiama subito un amico ma ti ha chiamato cioè, tempi tutti sbagliati per sapere e, e, e ti incoglionisci tendenzialmente no non l'avevo scritto <ride> va bene <vabbè>. no perché <ride> ci sono una serie di citazioni molto belle ma eh, non mi ricordo. No, una di, di, della Dietrich che diceva l'amore finisce quando tu dici al tuo, al, al tuo marito torno per le 7 e lui tu non torni e lui alle 9 ancora non ha chiamato la polizia questo <ride> era molto bella, Beh, che effettivamente... Poi la verità è che anche Hemingway dice due o tre cose quando... Beh, ne ha dette più di due o tre. No, sì. <ride> no, nel... <ride> nel film, il libro ne eh, cito buonanotte. una perché la verità è che ci sono alcune che, che, che proprio si vede proprio l'esperienza, la vita di Hemingway, mm. che non era proprio il papà che aspettava la figlia fuori dalla scuola, ecco, <ride> se c'era era tipo con un pesce spada, un pezzo di la testa di toro. Poi Jim Morrison è meglio una fine disperata che una disperazione senza fine, ecco, tutti i casi perché l'ha detto Jim Morrison. E poi nella realtà non sei Jim Morrison, eh, questa è la vita, però, però è uno che... che la... Kierkegaard, la felicità è una porta che si apre dall'interno, per aprirla bisogna umilmente fare un passo indietro. Vedi, e tu apri un libro, ci sono citazioni meravigliose che non hai scritto tu. Però, no, infatti. Sono le cose più belle. <ride> no, perché in realtà... La... Schopenhauer, la vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente tra noia e dolore, con intervalli fugaci... E Per di più illusori di piacere e gioia. L'ottimista di <ride> quel simpaticone di Schopenhauer, che tra l'altro confesso che l'ho studiato là, che lui odiava Hegel. Sì, è bella quella storia lì. E allora, siccome si, lo odiava così tanto che, che tenevano lezioni all'università, tutti e due, Schopenhauer organizza le sue lezioni, le programma contemporaneamente a Hegel. Solo che all'inizio Hegel vince perché Schopenhauer era un pessimista, cioè Hegel era tutto, insomma all'inizio ci vanno in pochi ma fedeli e poi sembra che neanche quelli si sono andati. Cioè stiamo parlando di Schopenhauer. Eh certo. Tu pensi: no, io preferisco Hegel Schopenhauer Schopenhauer un cazzone. <ride> E però il fatto che ci dietro c'è proprio un'esperienza di vita, a me le citazioni devo dire che eh, piacciono. Quelle sono storie carine che puoi sì. riciclare nei libri. Che puoi poi la cosa bella delle, delle, delle citazioni è che nessuno va a controllare la eh parola. No. Orson quella. Welles, nasciamo soli, viviamo soli, moriamo soli. Solo attraverso l'amore e l'amicizia possiamo crearci l'illusione di un momento che non sia di solitudine. Però questo che dire, anche. Che un dire. po' da cioccolatino. Eh. E poi sì. Sono tutti da cioccolatino, però se tu sai che chi, chi l'ha detto e chi probabilmente l'ha vissuto veramente, è un'altra cosa. Perché se no sono le frasi da Facebook, eh. che un classico, è l'importante è rialzarsi dopo essersi caduti. Sì, sì. Questa è la cagata, eh, sì. bravo, bravo, bravo <ride> il eh. però detta così... Questa eh. però è bella, Kafka, le domande che non si rispondono da sé sul nascere non avranno mai risposta esatto Beh, oh. stiamo assumendo il tono da Perugina Maria, per... Maria Stardua Maria Maria Stuarda basta lacrime è ora di pensare alla vendetta bella <ride> <ride> e che gli devi dire quella l'ha fatto no? questa è la cosa figa che se lo dico io eh. anche questa è molto bella Aristotele diceva la natura non fa nulla di inutile però le cimici e gasparri Devi dire perché non ha conosciuto Giovanardi eh, non c'era ancora quando c'era Aristotele, però ho scoperto che c'è il fratello di Giovanardi che è il genio di famiglia. Il fratello di Giovanardi, sì. e, vabbè, lasciamo perdere. Sì, lasciamo per è che ho già l'altro che non Dottor mi sta Giovanardi perché ci siamo calcare. in diretta Giovanardi si faceva per scherzare la, la Letizetto che è una comica. Non ah! No, sai cosa ho detto eh, ha detto l'ultima volta Gaspari? Ha detto la una comica deve occuparsi di stracci per la polvere. Ah, <ride> ma perché tu fai lo spot? Delle... Perché? Eh, sì, perché ah. avevo parlato della 194 e lui ha ah, sì, risposto: per beh, certo. Io devo fa... occuparmi di stracci della polvere. Io posso confessare una cosa? Vabbè, sì. Lo saprà Gaspari. Una volta ho preso, ho preso il, faccio Palermo. Palermo, Roma-Palermo, fortunatamente avevo il berretto, entro, quando avevo l'Italia. c'era l'Alitalia, non so, ero sempre in prima fila, facevo il in prima fila, non so perché, adesso Ita, mi dico guarda, c'ho il 31C perché piuttosto sono finiti purtroppo i posti. noi le darei la coda, Vabbè, ah, beh, mi siedo e, e il tremendo: non so se tu hai questo terrore, perché tu prendi il, per le prime file c'è sempre il politico. Ah no, io non ho quel timore. Io l'incubo è di incontrare Cuffaro piuttosto mi getto dal <ride> apro il portellone e dico "Vaffanculo, mi getto". <ride> e insomma, entro tutta la fila dove mi siedo col cappello, mi giro e con la coda dell'occhio vedo Gasparri. Gasparri. <ride> ho fatto no, che cazzara una faccio. faccio? mi alzo vado dalla hostess e dico guardi io vorrei un posto in fondo <ride> e ma, ma tanto dire... per non farti notare no ma no no l'hostess mi ha fatto questo è un tempo comico meraviglioso ha detto perché? poi ha guardato Gaspari, ah capisco <ride> <ride> <ride> ma no, ora. detto questo Gaspari è un ottimo professionista della politica ah? no dico se ah? la... lascia perdere se cioè no mi direi evidentemente se lo votano qualcuno, io lo rispetto però io proprio con Gasparri non ce la faccio è proprio il mondo no opposto. ma te invece quando sali sull'aereo non ti viene mai da pensare quando c'è uno famoso così tipo Gasparri pensa se cade l'aereo il titolo domani sul giornale è Littizzetto e Gasparri <ride> sull'aereo che precipita cioè che tu devi dividere il titolo del giornale questo è quello, pensa, che bello Ma questo non ci avevo pensato, ah, essere wow. sincero. Tra l'altro Gaspari ha la scorta Eh ma certo, tutti i politici c'è la scorta Pensa Gaspari. che una volta lui aveva detto Se io fossi il papà della Letizetto mi suiciderei sì. No, ma la caratteristica di Gaspari, giusto per... Ciao Maurizio Che lui ti offende in maniera... Violenta, che, anche con Ficarre Piccone disse una cosa tremenda se tu lo denunci lo quereli lui ha l'immunità parlamentare e eh certo ma quindi... quante volte io ho pagato ho pagato avendo vinto perché hanno l'immunità parlamentare quindi pago le spese processuali anche dell'altro. questa cosa è una cosa cioè, allontana al mondo della politica perché l'immunità parlamentare aveva un senso dopo il fascismo quindi nasce l'idea dell'immunità parlamentare perché perché venivamo da vent'anni di dittatura, ma adesso se c'è Gasparri perché? Cioè, ma perché? Rispetto, ma perché su un libro che parla di storia d'amore siamo finiti a parlare di Gasparri. Parla Gasparri. Vabbè, infatti, Guarda torniamo che... a noi. Però non c'è nessuno che mi parla. L'altra volta c'è stata una storia a Roma, quando ho fatto un'ottima presentazione con Francesco Piccolo, che ah. molto più alto. È, è, è una Francesco co... Piccolo tutte le sue amanti nel libro dice che le trova nei paraggi se va nel quartiere al massimo cambia quartiere non sì. va in Groenlandia no ma lui vabbè lui era quello che l'abbiamo messo nel film e interpreto questa parte che lui è inventata ma se non è vera anzi no lui non ha che lui si finanza con una ragazza eh, però all'inizio è l'amore, l'amore, questa, l'amore questa, questa donna abita al di là del casello ferroviario eh sì, sì, è nel libro cioè. E quindi all'inizio dice Eh vabbè ci pomiciamo", poi Alla lunga l'amore finisce E il, il treno dice Quindi io dice Entravo, la lasciavo al volo neanche la, Prima era tipo la lasciavo sotto casa Amore, ci vediamo domani con la paura so. del treno, la, tipo così tam, eh! <ride> E quindi lei dice: Ma perché mi hai lasciato? No, è una storia troppo... Mm. E quindi cercava soltanto fidanzate mm. Nei paraggi <ride> Ma io ci ho pensato piccolo Però poi eh, però... Il, il vecchio amore ritorna perché legge sul giornale che hanno, hanno levato il casello E c'era un svincolo <ride> allora, dico, Ma io ti amo, ti ho sempre amato lui finge che l'abbia fatto per, per un personaggio in fantasia, ma temo che sia vero. Però a Roma c'era una coppia che diceva: Io, noi due ci siamo conosciuti perché è una, una festa di compleanno, io devo andare a fare Pilates, non ci sono andata, vabbè, vado a questa festa di compleanno, incontro lui, tra l'altro lei era pure fidanzata e no. <ride> E, e mi sono... e, e niente, ora stiamo insieme. Io eh, invece la stessa cosa, dai, vieni a questa festa, vedrai che conoscerà quel che mi sono presa il Covid. <ride> <ride> per dire già... Pensa, se non fossi andata, andata. non <ride> Esatto. <ride> e ci hai fatto un figlio col Covid. <ride> no. Vabbè, insomma, scusate la banalità, però a me questa cosa mi sconvolge. beh, ma nessuno di voi ha una storia così da raccontare, di, con, insomma, innamoramento colpo di fulmine inaspettato imprevisto tutte robe tutto normale Eliana Monti no guarda aspetta no, guarda. faccio anima. un esperimento eh, aiuto non so se mi viene il primo che mi capita. guarda che c'è un gradino tu tu sei sposato no eh, guarda sei fidanzato. Eh, vabbè proprio la sfiga <ride> siete una coppia voi no una coppia voi due <ride> vabbè vieni <ride> Sembra che ti stia sparando. Allora, come vi siete conosciuti? Eh, eravamo amici. Eh, poi... Ok, erano amici. La tristezza. Vabbè, padre, vabbè. Però, come è nata l'amicizia? Allora, io ero fidanzata con un altro ragazzo. Ecco. Abbiamo fatto un'uscita tutti insieme E poi dopo anni Io ho lasciato quest'altro ragazzo E mi sto messa insieme a... Dopo anni eh? sì. Ok, però quel giorno in cui hai conosciuto lui Avevi un'alternativa? Questa... No, ho pensato che era un Non lo volevo ecco. vedere No, ma guarda che tante volte succede così eh. Io tante volte mi sono innamorata Poi dopo Di persone che pensavo che fossero dei deficienti Poi mi Perché sono innamorata Poi disse... ho capito che erano deficienti Vabbè, okay, non io, è il però. vostro caso, eh, la letizietta è un po' così, un po'. Vabbè, però magari quel giorno dovevi fare qualcos'altro? In quel giorno in realtà io non dovevo uscire, c'era il mio ragazzo che ha detto vieni ti faccio incontrare i miei amici e ho visto lui, però ho detto vabbè. Ma, ma popolaccio il tuo, il tuo ex quindi, c'è cioè, il tuo ex ha detto vieni che ci divertiamo e tu hai conosciuto il suo futuro, quello che ha sostituito lui. Okay. Tante volte succede. Vedi, la vita, la vita. Se lui si fosse fatto... Era antipatico, quindi all'inizio non è... Cosa è, cos è successo che vi ha fatto? Io? E poi dopo ho scoperto che non era poi così pirla, lo faceva soltanto... E l'alcol, alla fine è quello. E tu, tu, tu quella sera dovevi fare altro? No, io quella sera stavo bevendo, quindi mi ha ave, beccato nella peggiore delle situazioni proprio. È capitato. Beh, allora, ma, no, ma io siete... voglio sapere una coppia di mm, insomma, gra, persone grandi. Voi siete una coppia? Dai, dai, qua, qua, qua. A caselli, hai detto, no? ah. Ma lo no, sai che non ti ho riconosciuto? 55 anni. 55 anni. C'è da dire che il suo marito ha fatto un lavoro tranquillo, non è che... Ma con la mascherina non ti avevo riconosciuto. <ride> Ci, eh, siamo, no, no. ci siamo conosciuti vedendo un film profetico che fine ha fatto Baby Jane. Ma basta! <ride> <ride> Ma vi sei, che andata al cinema assieme, cosa è successo? Sono stato quasi eh, incastrato. <ride> sua, cugina, sua cugina aveva legato con il fidanzato e ha cominciato ad andare al cinema con lei. Poi, Riapacificatore del fidanzato, allora disperatamente trovare un terzo ma roba da matti. Ma sentite te! Abbiamo già combinato al posto del fidanzato di andare con Laura fino a trovare uno migliore, <ride> Atrio del Cino Lux, Chi ha rapito, Baby Jane, un film un film d'amore proprio... <ride> e così è cominciato a 55 anni eh, vedi, 55 mai... anni ma applauso, applauso. <ride> Però, soprattutto per la moglie se non ci fosse stato quella litigio magari non, sareste, non sarebbe successo niente. allora lo so è una, è una cretina da me ma questa cosa mi sconvolge che eh, basta ho capito. andare a destra invece a sinistra, eh, certo. oggi va meglio andare a destra, però dico basta un, un, un cambiare <ride> strada e questa cosa che a me non lo so, forse sono troppo sensibile, sono un artista, ho bisogno delle mie contraddizioni delle mie fragilità. Sì, eh, sì. Sei un grumo, di con... una poltiglia di contraddizioni. <ride> Volete Vabbè. fare delle domande a questo essere umano un po' strampalato? Sì, guarda, abbiamo speso tutti i soldi, sul, col, col, per lei non abbiamo microfoni, perché... Eh... <ride> ah, ecco, non è vero, non è vero, allora, ragazzi, qui. E in mezzo... Adesso facciamo come la torcia olimpica. Ah, no, allora, c'è un'altra laggiù. Mi, sen la mi sente? Mm -hmm. sì. sì, dopo. Allora, a dicembre 2018, io ero una studentessa triennale a Siena, e lei aveva presentato Che Dio perdona a tutti sì. e si era autodefinito anaffettivo con, sì. uh, producendo un effetto comico involontario, visto che avevamo eravamo tutti a ridere, quando lei invece l'aveva detta come definizione proprio del suo carattere. Sì, sì, lo dico, lo rivento. <ride> Ora la ritrovo qui, anch'io come sono come lei nel caso, nella casualità, nel 2022 con un titolo che però non è anaffettivo, quindi, cosa è incognito? successo nel mentre a, ad Arturo, e un po' anche a lei? Ma eh, non lo so, eh, ma infatti, io mi, mi trovo in un serio imbarazzo nel parlare di, un, di una cosa dove non si parla di, dove non accuso nessuno. Eh, C'è un mio amico Michele Storie con cui faccio radio e scrivo dei film, a che tu conosci. E che mi dice la, la paternità, il fatto di essere, che sia nata in Sei più amilia. morbido. Secondo me è stata sia la, la, la paternità e sia il fatto di avere 50 anni, perché effettivamente a 50 anni Cosa? scavalli. Ah. <ride> e questo, insomma, è, è, a me psicologente è stata una botta. Ti fai un po', tiri un po le fila, eh, Esatto, credo, credo questo, ma ripeto, è molto imbarazzante il fatto cioè, l'idea che faccio un, un libro con i cuoricini è una cosa che non avrebbero... che se mi avessero detto... 5 no, anni. ma infatti io quando ho iniziato a leggere ho detto che è strano, che è una roba che è proprio lontana. No, da... Però, cioè, però infatti, ti sei comunque infatti, misurato con una cosa diversa. Sì, sì, ma infatti c'è un'evoluzione. Dal punto di vista economico sarà un disastro economico. No, Gli perché... avvocati, da Feltrinelli mi denunceranno, però... Con tutte le mafie che ci sono al mondo perché parlare dall'amore? <ride> C'era un'altra... No, tra l'altro ho fatto una gaffa perché? Vale. dall'abortone va bene <ride> intanto grazie ad entrambi per stasera Torino sì. apprezzo particolarmente Ed perché è... incontri i dibattiti letterari <ride> dei libri, l'ha inventata Torino una certa caratura tra l'altro la prossima volta che verrai avremo inventato sì. altre dieci esatto, cose sì. cioè <ride> la <lista ci> <ride> eh, la mia domanda è eh, da trentenne con un'esperienza bruttissima e eh, plurima sulle app di dating. Mi chiedo l'idea di questo libro dell'incontro tramite app ti è venuta perché hai sperimentato le app o te ne hanno parlato? No, eh, in realtà mi sembrava era un escamotage. No, in realtà no, non lo farei un po' cioè, non lo fa. Ora non lo farei perché sendo, facendo questo lavoro mi, mi imbarazzerebbe come quando mia madre dice prenditi per andare all'aeroporto prenditi il taxi il sharing taxi lo sai quelli che, che sono io. e mai l'idea di entrare in un taxi e tutti ti guardano e io salve e dicono ma è piffa questa cosa mi va, imba... figurati un, una puntata se non avessi fatto sto lavoro sarebbe stato molto imbarazzante quindi non, non, non l'avrei mai fatto mm -hmm. però io posso sbagliarmi l'algoritmo sul lavoro è una cosa ci cioè, ho fatto un film no? che con, da condannare però l'algoritmo, l'app sull'incontro, non mi sembra boh. Cioè, alla fine, l'amico che ti dice oh, ieri ho conosciuto una persona che secondo me fa per te una sorta di algoritmo umano, no? Trova, non mi sembra... Sì, adesso, per esempio, Tinder sui ragazzi è usatissimo eh, ma anche i ragazzi giovani, ventenni, eh, adolescenti, no, che po'... proprio di, anche di chiacchiera non, non è sessuale sì. come... In... No, so, poi ci sarà il lato de degenerativo, questo non lo so, però così non mi sembra... Certo, te, perché alla fine l'app ti fa incontrare, però poi l'incontro lo devi fare, poi alla fine è, è, è, appunto, è importante chi incontri, non come lo incontri, però su questo posso sbagliarmi. Eh, anche perché hai fatto una premessa, esperta, esatto, hai fatto una siamo. premessa devastante. Quindi io non, forse mi sbaglio. Però non ho esperienze. Mi serviva un escamotaggio per tirar fuori. Infatti, non volevo non mi concentro Anche perché ho fatto un film sull'algoritmo e da un anno, che parlo di algoritmi, non, non volevo ritirare fuori la storia. Voi che siete nell'altra aula, Ciao. non è prevista che voi fate. no, una... se hanno delle storie d'amore particolarmente bizzarre, Bellissime, possono venire degli... qua, sì. Però già è imbarazzante alzarsi la mano e parlare, questo eh, devo eh. fare tutto il giro. Eh, le, le, dove che ho sentito? No, ah, l'ho letto in un, un sito, adesso non mi ricordo più, eh, che mh, hanno chiesto come hanno fatto la Parodi e Caressa, era un'intervista alla Parodi, eh, mh, e hanno chiesto come, come hanno fatto a far durare la loro storia d'amore 23 anni. Eh. E 23 anni, tre figli eccetera e lei dice abbiamo fatto il patto del pigiama che non l'ho mai sentito allora, sono andata avanti a leggere se no avrei già smesso eh? e il patto del pigiama consiste nel fatto che tu eh, non ti fai mai vedere in pigiama per casa né tu eh, parodi né tu caressa neanche con la tuta cioè devi avere sempre un, una certa... Eh, personalino una certa cura non ti slandri a casa neanche a te non ti slandri, <ride> non ti slandri. questo terminologia in è inglese il <ride> no, torinese la, che cioè la, che poi arrivi a casa a ti cammi stai con sì. eh, che però se non lo fai fai col... del pigiama con l'elastico mole segni delle ginocchia ti muovi fai le scintille quella roba <ride> I a casa quindi lì a cril, <ride> con i rombi con, le, con la camigliera e la polsiera quella roba che sembri un maschino cina pepe da pizzeria, <ride> ecco, a casa parò di caressa, quella no. roba lì non c'è. Vestiti da gala. Eh sì, <ride> con lei il col tailleur, no. E <ride> con... Eh se lo te funziona. Eh, eh allora ho 23 anni. Ad occhio tu non l'hai mai adottato questo sistema. <ride> Boh, beh, poi alla fine adesso dicono che c'è la moda di goblin goblin è, come si chiama quei, quelle specie di elfi mostri che sono tutti brutti e, uh -huh. e la moda è quella lì adesso cioè, a, siccome fa freddo non possiamo accendere tanto il riscaldamento quindi stiamo a casa e ci vestiamo e diventiamo quei mostri tutti vestiti mh, insomma tipo no, da elfi tra l'altro no. una cosa che voglio dirti che mi ha fatto più ridere di tutte sono i, i ringraziamenti finali. Io vorrei capire se queste persone esistono nella vita o sono veramente degli elfi dei boschi. Perché Questo lui bello. fa il ringraziamento finale e mi dice, ringrazio Mao Garosi, segno sensi, carina Nelle, Luisa, Giulita e Chiara Gagiù. Ma ah, che cacchio di nomi sono? Ma chi, quello... Effettivamente, leggendo uno dopo l'altro, sono strani. <ride> Non ci Senti, avevo pensato Ma sta gente No qua, perché Mao è Maurizio che io ho detto Ma come ti ringrazio? Mi chiamano Mao E' uno di Siena ah. che, Perché c'è tutta una consulenza Che se sbagli ti, eh, ti, certo, eh, A ragazzi. Siena ti menano Ti invitano Segno E poi sensi. ti menano Segno, Segno Sensi Lo so si chiama così È un altro grande esperto di, di, di, della, Del palio okay. Karin Annel è una ragazza che lavora Alla Wildside, Side La casa di produzione Produce i miei film Che è svedese Ah, che quindi, quindi, per il capitolo mia, svedese ah, ho beh. detto: okay. eh, Lisa Giulita. Eh, lo so, è eh, una delle. E poi Chiara Agaggiù. Oh, che, che è una mia amica di, di Lecce, che mi ha detto due cose: che era questa, eh, una che poi non ho messo, e l'altra che, che, che, che mi ha detto, mi illuminato perché mi sono rivisto, e che ha detto che noi, il problema è che noi viviamo le storie d'amore come, come un problema. E effettivamente ho detto cazzo, non è vero eh, e non è, è però ti sei dimenticata la mia dedica. La dedica a chi ho dedicato il libro? Ah sì, alla come si chiama? alla cantante, come, come si chiama? Carmen, beh, Consoli. Carmen Consoli. Io ho scritto questo libro solo per dedicare il libro a, per, perché voglio che tutto il mondo sappia il mio amore per Carmen Consoli. Il mio amore è sessuale, Ma la intellettuale. Tutto, ma per lei me... è anche sposata, lei eh? dice che, è... ma non lo so neanche, non lo vuoi ma sapere, non la perché, come, persona... dice, come dice, non mi ricordo quale citazione: l'amore eterno è giusto che, che ti rimanga eterno nel mondo. Nel rispettano, niente, secoli, non sa neanche anni, le cose. No? Carmen Consi. Io la, la prima volta, la mia passione nasce tanti anni fa e qui io, Torino l'ho conosciuta. Perché MTV era faceva le, gli anche MTV lei in Day. coda insieme alla tua fidanzata no lei, lei è una delle mie sette anime gemelle okay. io la conoscevo il mio desiderio di conoscere era tanto ma mi imbarazzava tanto e quindi passava l'MTV Day qua a Torino e io facevo così, <ride> così questa è stata... e lì mi ricordo che mi guardavo e mi guardavo e dico, ma chi è questo cretino poi la vita anche qui le, il, Santi Bulvirenti, il musicista dei miei film, è stato per anni chitarrista suo e, e, di Carmen Konzo e quindi ci sono conosciuto a un concerto e lì è nata la, la scintilla perché lui ha detto, lei Carmen ha detto a Santi, ah guarda che sei venuto, e con chi sei venuto? Un bellissimo palermitano, che poi ha detto a Mancatanese, è già una cosa. <ride> e, e da lì è nata la, la nostra passione. Quest'estate sono andato a un suo concerto in Sicilia ci siamo fatti un sacco. C'era cioè la, la, la, la direttrice di L, credo. Io ho chiesto di fare una foto assieme a Carmen. Lo abbraccia, C'è cioè una foto che è uscita dove lei, Carmen, con, con tipo un cagnolino. Io, tipo così, le mie carezze. È una foto in cui ci baciamo. Si, sì, ci baciamo. Credo che poi Carmen Conso abbia chiamato la direttrice. C'è cioè col cazzo che fai uscire questa. <ride> Effettivamente, scusate l'espressione. E non è mai uscita, però. A parte questa è perché io, secondo me, rappresenta al meglio la sicilianità. Sì. Cioè, proprio è perché è moderna, e poi è è, ha talento. Ha talento e, e poi usa il femmina. dialetto in belle, femmine, molto femmina, femmina, Carmen Consoli. E quindi io sono fiero, quando, quando penso di essere corregionale di Carmen Consoli, io dico sono felice perché una terra disgraziata per certi versi della Sicilia, avere una come Carmen Consoli. <ride> Io lo rimetto a livello di dei grandi siciliani, sì, cioè eh. quando, quando oh no, non, non, non voglio farlo in maniera funebre, però quando muore un grande siciliano ho bisogno di altri. Quando è morto Camillere ha detto adesso come si fa, eh, certo. quando è morto Battiata adesso è adesso, eh, certo. però la realtà è che la vita continua e, e insomma, quindi io... Ma ah, io con queste allora, ho detto, note di moderato ottimismo, e sei infatti, no, no, non vorrei non volevo farla, però insomma, anche Fiorello, insomma, ci sono. No, poi lo capisco, non voglio fare la fierezza, però la Sicilia è veramente combattiamo contro i cliché continuamente, che in parte ci meritiamo. Certo. E ogni, ogni, appena una volta che c'è una, una, una persona così grande intellettualmente, sì. eh, poi ho detto che non l'avrei mai consumato perché è un amore che non si deve consumare su questo punto posso anche ricambiare idea cioè nel senso di Carmen eh, no, ma io... secondo me lei anche credo. Lei, lei non vuole consumarlo no, no. no. l'ha detto proprio però stupido. io l'ho dichiarato da Fazio eh, che è un programma che va su Rai 3 che tempo sì. che fa e lei mi ha scritto no che ci siamo visti domenica da Fabio che eh, <ride> sto stupido mi fa ma loro allora mi presenti il libro e mi ha detto sì certo e ci mancherebbe che non mi avevo presentato io te l'ho presentato quando sei venuta a Palermo eh, eh ci scusa, ero, pr <ride> <ride> ero pronto a rifacciarlo. <ride> sì. se mi avessi detto non lo fa sta io io l'ho fatto <ride> insomma lei mi ha scritto Carmen che credo sia in Sud America mi ha detto era saputa che tutti hanno scritto e ha detto è tutto ricambiato ah, dai dai dai C ho sms qua ve lo posso far vedere ah, si apre una porta chi lo sa. Ma non lo so, ma in realtà non la voglio consumare perché adesso essere un amore... No, ma tu non ti etero. preoccupare, non che non, si... non credo. che lei... <ride> Tu stai sereno proprio. Vabbè, ma Vabbè. adesso cosa fai? Un altro film? No, adesso eh. faccio, sto preparando le puntate di Car Car Caro Marziano, che è un... Vabbè, potevi fingere di conoscerlo, che già l'ho fatto una volta. Eh, L'hai fatto, sì. ah, Non l'ho mai visto. Eh. <ride> ma certo oh, oh, che certo, bello certo. aspettavi eh? bellissimo no in realtà il testimone, il testimone lo testimone? Okay. Sì, cioè... è una versione short del testimone tutti gli argomenti che, che non riuscivo ad affrontare perché non, non si meritava una puntata troppo lunga ho detto facciamo solo che a, genna... a giugno il nostro agente ha, ha, ha, mi ha chiamato dice 50 puntate da fare <ride> e io a giugno gli dico ma sì ma figurati se non le facciamo perché ti sembra, è come quando dico, ma vuoi venire a sì, Pinco a parlare? Mesi, sì, ma tanto Quando? Fra un anno e mezzo? Ma sì, poi arriva dopo un anno e mezzo e dice, ma perché lo fa? E quindi, quindi mi sto sbattendo perché faccio, vado a eh, promozione del libro, eh, caro Marziano passo da, mh, da una cosa all'altra, a un certo punto farò, in giro farò interviste in, e dirò, il... ma allora sto libro di povero sì. idiota che tutta una crasi e poi subito... Tipo per farti capire la mia vita ero a Treviso perché c'era il festival mondiale del tiramisù dovevo andare a Rimini quindi avrei fatto Treviso, Bologna, Rimini però da un buon padre e io lo rinfaccerò tutto <ride> fatto Treviso, quando, sarà in esatto, quando sarà in convento quando sarà in convento dietro alla grata Treviso, Bologna, Bologna, Torino perché Torino è bella però un po' in... eh miseria, perché dice a ah, Milano e poi Torino un'altra ora, poi da, dormo con lei, la compagna a scuola, sperando che non faccia troppo storia, e poi prendo un treno e faccio Torino, Bologna, Rimini, e poi insomma, una vita è difficile. Fare il padre sei è difficile. Interno, sei difficile. Io prendo, vabbè, io prendo ormai il treno, cioè, porta Susa, ormai mi conoscono, cioè, capi treni, EP fino al 5 ormai. <ride> Sono. Sto, sono un azionista c'è l'app dei treni Italia che c'è la platino e poi la carta PIF perché la carta <ride> eh, non, non, questo, però bene. in treno leggi fa. no leggi cosa, però insomma che ho 50 anni comincia a essere faticoso mi sono rovinato infatti ho 48 anni un figlio zio, perché ti sono rovinato adolescenza, non lo so un colpo di follia <ride> <ride> va bene va, va bene. Bene, senti avete delle domande ancora da fare a sto balengo qua? <ride> Voi di là non ci interessa, siete uomini di Serie B. Siete... Va bene, allora ti ringraziamo Grazie moltissimo. a te Luciana, è sempre un ti piacere ti averti ti a che fare con te. La disperata ricerca d'amore di un povero idiota, costa 18 euro. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.